Capsule Borbone compatibili Nespresso? www.cafiblitz.shop. Assaggia tutte le miscele di caffè Borbone per macchina d'uso domestico Nespresso. Capsule caffè Borbone compatibili Nespresso dal www.cafiblitz.shop in Svizzera. Le capsule Borbone Espresso, compatibili con macchina ad uso domestico a marchio Nespresso.